Contenuti. e non mi volete aiutare abbonatevi nel mio primo canale che se voi paghereste 200 euro al mese io in tutti i video cito i vostri tutti parlerò di ogni vostro video avete un esercizio commerciale eh, avete un'attività produttiva ecco io lancio questa sfida a tutte e tutti voi innanzitutto date like a questa live una volta che sarà finita e io la faccio così in verticale perché è un esperimento che faccio infatti la maggior parte del mio pubblico mi guardano dal cellulare poi commentate qua sotto fate duo se volete utilizzate questo metto questo video in common creative attribution riutilizzo consentito quindi potete farne quello che volete basta che sia creativo Ah, mi sembra che non so i movimenti delle bolle se sono aleatori o no si possono influenzare sì mi sembra che che poi flush, flush o no e poi mi raccomando abbonatevi al mio primo canale comparirà mi sembra nella descrizione di questo canale qual è il primo canale e così mi aiutate già mi hanno dato un like mi hanno dato un like sono molto molto molto contento del like che mi hanno dato avrei potuto fare una live nell'altro canale ma vabbè Perché non ho fatto una live? Nell'altra, anzi, avrei potuto fare una live a reti unificate che facevo entravo qua nell'altro profilo e facevo, facevo mettevo qua il cellulare che è un po' più basso, abbastanza basso, due centimetri più basso. Guardate voi. arriva gli arriva qua in pratica tanto costi di differenza eh. perché perché ci sta nel monitor vedete ci sta Sta, sta tutto dentro il monitor gli manca mezzo centimetro sono non so se questo è 6,5 pollici e quest'altro non so se 5,5 5,2 credo più di 5 più di 5 pollici E che cosa vediamo la chat che ho avuto ho avuto io schiaccio chat e non chat dal vivo tutti i messaggi e vabbè ma il problema il problema è che non avrei dovuto accendere l'altro cellulare giustamente per leggere la chat di questo come ho fatto l'altra volta io sapevo che non sarebbe venuto nessuno forse è venuto qualcuno e io che non ho, non ho salutato se n'è andato poi vediamo qua ci sono sempre dei puntini condividi disattiva microfono salva momenti salienti ma si può salvare i momenti salienti di una chat senza che di una live senza che la live si interrompa ma io non lo so, io non lo so, provo.